Ancora eroina di scendere i miei figli come se io fossi un lampo da per niente. Ho sotto morbido la luce e il buio, io fossi senza penombra, io fossi, sia, sono, la luce è foglia, il male è il bene, calcardo io, io sono valigia e furi, soliti e inganni, se caldo io sono. Cioè. Sono la culla delle mie incesse, il dolore delle mie delcite.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 Essere donna non basta di Bruno Mancini. Essere donna non le dà pace quando è la strada che attizza il suo per ora, nembo che sbuche e offusca tra filiformi steli di ginestre appassi arditi nel lembo in basso del suo torrione sulla rocca. E lei vorrebbe fiato caldo tra le guance e il collo, mani indecenti a superare ostacoli,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 Spingiamoli coriandoli di Bruno Mancini, questi brandelli di giorni, stelle filanti, queste ossessioni divano.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 Vorrei che fosse il mare. Vorrei che fosse il mare a ripropormi intrecciando tra onde di silenzi le pieghe del tuo corpo sulla vergine spiaggia dei ventanni e fosse il vento a riportarmi il mormorio veti nella foresta dei miei desideri il cinguettio dei passeri sui rami uno sciacquio di rane nello stagno e non questi pensieri che fermo sulla carta a ricordarmi l'essenza di quei magici momenti. E la fragranza d'aria, quel profumo che ancora oggi non mi so spiegare. Vorrei che fosse il vento, vorrei che fosse il mare.